Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch per fare gli outfit Allora, eh, diciamo che ci sono due glitch, c'è questo che è un po' più semplice e ce n'è un altro che dovete usare gli uccelli, duplicare gli uccelli e fare tanti cazzi Quello lì eh, però vi permette di, di visualizzare l'outfit ma non vi permette eh, di sceglierlo più o meno insomma, no? Allora per fare questo glitch dovete avere, allora io eh, qui lo faccio con personaggio donna, quindi i completi vanno nel personaggio donna, però potete fare anche viceversa, quindi dovete avere eh, in primis il personaggio con cui eh, volete i completi, quindi in questo caso io li voglio con il personaggio donna vado a creare un secondo personaggio e questo personaggio deve essere uomo non importa le caratteristiche, non importa come sta vestito, non importa nulla lo create e andate in, in online con il personaggio non dovete fare niente di che scattate la fotina, fate tutto quello che dovete fare e ve ne andate in online quindi una volta che eh, arriverete in online andate in un negozio di abbigliamento e dovete fare un po' di completi, io adesso qui faccio tutta una serie di completi alla canzone, tanto per fare qualcosa eh, però voi eh, potete rifarvi ai glitch eh, vecchi di questo tipo ci sono molti youtuber inglesi che hanno fatto vedere come fare i vari completi, come fare il juggernaut, come fare tanti vari completi e quei video lì sono ancora buoni, mi sembra che ne ho fatti anche un paio io sul canale addirittura e quindi quei video lì sono ancora buoni ragazzi potete usarli come spunto per poter fare dei completi per poter fare delle cose come ho già detto io adesso qui prendo dei completi alla cazzo li prendo e li butto lì li così eh, tanto per vedere cosa esce fuori insomma scusate la il video in velocità sicuramente magari lagherà pure un po però ultimamente ragazzi eh, ho la connessione molto bassa e quindi a causa della connessione molto bassa sono costretto a restringere il bitrate del video per eh, diciamo poterlo caricare più in fretta ragazzi però alla fine quando ricarico i video sono comprensibili quindi spero che comprendiate questo mio problema momentaneo quindi eh, come ho già detto continuiamo creiamo una ventina di completi creiamo tutti quelli che vogliamo creare e eh, li andiamo a salvare allora ragazzi per fare per esempio i che cazzo si chiamano i jogger colorati abbiamo bisogno dei box io adesso qui metto questo completo però eh, andrò a mettere dei box per, per capirci poi io come ho già detto in base a quello che mettete ragazzi vi compare il jogger io qui ho la canottierina però comunque si sì, a fine video non mi compaiono alcuni completi ma non è quello il problema il, ehm, il fatto è semplicemente che il video sta per farvi vedere come dovete fare questo glitch non è che sta lì eh, io non non ho fatto il video per farvi vedere quali sono i completi, come li dovete fare, che tipo di roba dovete mettere Quello poi lo dovete stabilire voi facendo delle varie prove Io non è che mi sono messo qui a provare, ho provato il glitch, ho visto che funzionava E ve l'ho portato, niente di che Io qui metto tutta una serie di box alla cazzo di cane, uno dietro l'altro Comunque la teoria ragazzi è per eh, fare dei completi con il personaggio donna dovete mettere eh, degli abiti sul personaggio uomo che non sono presenti nel personaggio donna e viceversa nel senso l'uomo non c'è il reggiseno quindi mettete alla donna il reggiseno se volete i completi sull'uomo eh, in maniera tale che vi comparirà qualcosa di strano sul personaggio uomo purtroppo i completi ragazzi sono a scatola chiusa tante volte come io sto facendo adesso però se voi andate a riguardare video vecchi ci sono molti video vecchi che fanno vedere che tipo di diciamo di componenti dovete mettere stiamo a di gig robot d'acciaio che tipo di vestiti dovete mettere e tutto il resto e rifatevi a quelli come ho già detto una volta fatto tutto ragazzi vi salvate diciamo fate salvare il gioco andate in modalità creatore e una volta che siete in modalità creatore create una gara una gara alla cazzo di cane non dovete proprio crearla definitivamente andate su gara terrestre posizionate tutti quanti i requisiti che vi chiede la foto i checkpoint, il luogo di attivazione tutto quanto insomma ragazzi cazzi e mazzi, per capirci una volta che avete fatto tutto ovviamente la gara createvela punto a punto così finisce prima e se non volete problemi con la griglia di partenza mettete due partecipanti come ho fatto io una volta che comunque avete piazzato un po' di punti per la lunghezza di un chilometro mi sembra eh, quanto basta per poterla provare insomma siete pronti, la provate e una volta che l'avete provata alla fine della gara adesso andremo a vedere cosa dobbiamo fare ragazzi quindi andiamo a provare la gara e quando siamo qui su questo messaggio accettiamo il messaggio Piggiamo il tasto option andiamo su cambia personaggio e andiamo eh, diciamo nella schermata del cambio personaggio una volta che saremo qui in questa schermata cambia personaggio cliccate il secondo personaggio fate bene attenzione ragazzi vedete che alza il cartello quindi quando c'è il cartello alzato significa che è lui il personaggio che stiamo selezionando non vi sbagliate perché se no eliminate il personaggio io poi non sono responsabile del cazzo eh, se fate cazzare quindi cliccate quadrato e dovete scrivere elimina personaggio, vi eliminerà il personaggio una volta che sarete qui premerete cerchio vi butterà nella storia, dalla storia andrete in online e vedrete il risultato dei vostri completi di quello che avete creato ragazzi io qui ho creato due cacate perché giustamente ho messo i completi alla cazzo de cane insomma e quindi è uscito fuori una cosa così alla cazzo de cane però comunque sia se voi come ho già detto andate a vedere qualche video vecchio ci sono parecchi modi e parecchi consigli per fare i completi detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti